Sì, grazie Presidente, anche meno dei quindici minuti. Per ricordare la natura del, del tributo e come mai gli enti pubblici sono obbligati a presentare la delibera entro la scadenza di eh, presentazione del bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, in questo caso qui, la TASI è il, la tassa sui servizi indivisibili, che ha avuto una gestazione estremamente difficile, soprattutto anche per l'identificazione che doveva essere fatta di quelli che erano i servizi indivisibili, che chiedevano la tassazione che ricadeva sugli immobili. Questa si sommava all'epoca all'IMU, che in questo caso eh, riporta ancora il limite massimo che noi abbiamo indicato dello 0,8 avendo avuto nelle novità precedenti anche la liberalizzazione rispondente al la, il limite del 2,5 per mille che veniva indicato negli anni precedenti, che poteva essere superato solo per alcuni tipi di annualità e poi a seguito dell'eliminazione della tasi sulla prima casa, perché ci sono stati innumerevoli interventi legislativi, quantomeno per questa tassa di difficile quantificazione per quanto concerne i servizi indivisibili e di difficile determinazione di qual era il Sinalagma tra quello che veniva fornito dall'ente e quanto dovevano pagare i contribuenti. È stata mantenuta solo la possibilità da parte dei comuni e Roma Capitale, come tanti altri, continua ad averla solo indicando la maggiorazione. Quindi noi non abbiamo fatto nient'altro che presentando questa delibera solo di confermare la maggiorazione che ci viene richiesta per legge senza entrare nel merito, visto la gestazione che questo tributo ha sempre avuto e che naturalmente incide sulle casse pubbliche. Sulle, sulle, sulle tasche dei, dei cittadini per avere ancora una parte di compartecipazione rispetto ai servizi indivisibili quale l'illuminazione pubblica ad esempio che era uno dei, dei parametri che venivano utilizzati all'interno della legge e che poi è stata completamente depotenziata una volta che noi abbiamo inserito e che è stata inserita nella legge l'esclusività della tassazione tra la Tasi e l'Imu. Grazie.